riesco a dormire nella guerra senza confine dei predatori marcatore di cannavaro palla tag. domani devo cambiare le tende as ABC with the recipe. ma quella sul soffitto è una macchia o una zanzara? una pecora due pecore, tre pecore cosa mi metto domani? buono pantaloni? Mettila, dormi! Non lo sanno! So, e la ragazza scappò, corse nell'altra stanza quando Alfred la inseguì e. ma che minchia è Alfred? Ma le rane hanno il mento! Avete fame? Qualcuna delle vecchie, deliziose, dorate, croccanti cialde biscottate di zia papera? Pronto? Ciao! Come stai? Eh, non lo so. Eh. Le tre? Pronto? Pronto! Messa fuori, c'è pillo, Pirlo! Pillo, Pirlo, ancora, pillo, di tacco! Tiro! Gol! Gol! Grosso! Go! Go! Grosso! Go! Gol! Gol di Grosso! Gol di Grosso! Gol di Grosso! Go di grosso! Go di grosso! Malca... mento delle rane. Non so 253.533 250 No Una pecora, due pecore Le pecore? Dove sono finite le pecore? No, no.